Per procedere con l'installazione di Home Assistant, colleghiamoci sul sito dello sviluppatore nella sezione iniziare e installazione. Diamo uno sguardo a tutte le versioni che è possibile utilizzare per le varie piattaforme. In questo caso utilizzeremo la versione per Windows perché è quella più semplice attraverso una macchina virtuale. Scarichiamo la versione virtualbox.vdi. andiamo anche la macchina virtuale dal sito di VirtualBox, nell'ultima release disponibile, scegliamo la versione Windows Host. Il file di Home Assistant è all'interno di un file zip che deve essere estratto. Il file che ne viene fuori lo sposteremo su una nuova cartella chiamata immagine di Home Assistant in modo tale che la troveremo in modo facile. In occasione creeremo anche una nuova cartella, la chiameremo Home Assistant OS, dove sarà installato la macchina virtuale di Home Assistant. Procediamo con l'installazione della VirtualBox. Clicchiamo su avanti, avanti, non modifichiamo nulla in queste schermate, avanti, save, installa. Quando avrà finito clicchiamo su fine, si avvierà la macchina virtuale. Da qui potremo creare una nuova macchina virtuale cliccando su nuova, in alto. Diamo un nome alla macchina per distinguerla, in questa cosa sceglieremo Home Assistant. La cartella di destinazione utilizzeremo la cartella che abbiamo creato in precedenza Omas tanto OS. All'interno verranno scritti tutti i file necessari per la virtualizzazione. Su tipo scegliamo Linux e su versione Linux 2.6 a 64 bit, eventualmente 32 se il vostro computer ha 32. Possiamo scegliere la quantità di memoria RAM a fornire alla macchina virtuale. Clicchiamo su successivo, nella sezione disco fisso utilizzeremo un file, quindi clicchiamo su uso un file disco fisso, clicchiamo su aggiungi e andremo a selezionare il file scaricato in precedenza da Home Assistant. Clicchiamo su apri, scegli e infine ok. Adesso prima di avviare la macchina dovremo cambiare alcune impostazioni preliminari. Direggiamoci nelle impostazioni in alto, andiamo nella scheda Sistema e abilitiamo l'EFI. Nella sezione Processore potremo anche allocare più processori per la virtualizzazione. L'importante è non andare mai oltre le bande rosse. Nella sezione Rete, su scheda 1, connessione a scheda con bridge. E selezioniamo la nostra scheda di rete, clicchiamo su ok, e infine possiamo avviare la nostra macchina. Adesso passeranno alcuni minuti affinché la macchina sarà avviata. Una volta conclusa la procedura, la nostra macchina vi sarà assegnata l'indirizzo indirizzo IP, Avrà anche a disposizione un URL. Questi due ci serviranno per entrare nell'interfaccia web di Home Assistant attraverso un browser. Nella scheda degli indirizzi inseriamo l'URL di Home Assistant, http://homeassistant.local:/8123 che è la porta di default di Home Assistant. Clicchiamo su invio e verremo portate la prima pagina di configurazione di Home Assistant qui passeranno all'incirca 20 minuti per la creazione e la configurazione di Home Nel frattempo potreste anche leggere una lettera rilasciata dallo sviluppatore nella sua ideologia di domotica e di Home Assistant Una volta conclusa la procedura possiamo procedere alla prima configurazione della una volta configurato non potrà essere cambiato, selezioniamo un username con un nome utente e una password abbastanza forte considerando che questa pagina potrebbe essere disponibile a chiunque collegato alla nostra rete wifi e quindi un malintenzionato potrebbe avere accesso a tutti i dispositivi collegati. È importante scegliere una password abbastanza sicura. Clicchiamo su crea un account qui potremmo configurare alcune cose preliminari tra cui il nome delle istanze, l'indirizzo, il fuserato sono cose che si possono fare anche in seguito clicchiamo sul prossimo qui potete scegliere se inviare dati di statistica di utilizzo e clicchiamo su finito questa è la scheda principale di home assistant qui è possibile configurare aggiungere o togliere le schede a proprio piacimento nella parte sinistra ci sono le planche. Alcune plange sono già predefinite e non possono essere cancellate, altre invece possono essere aggiunte per aggiungere varie interfacce. Queste planche qui sono predefinite del sistema e servono per gestire al meglio la propria interfaccia. Possono essere aggiunte altre planche volendo con aggiunta di tante altre schede per creare vari format. Un consiglio se dovete spegnere la vostra macchina virtuale, non cliccare direttamente sulla X di Windows, basta andare nella sezione macchina e infine su spegnimento macchina, in modo tale che la macchina verrà spenta senza corrompere i file.